Che cos'è la magia meopatica? La magia meopatica eh, non è altro quelle credenze dell'essere umano. Allora. I fenomeni eh, rimangono sempre gli stessi, le epoche cambiano, ma cambiano e noi come operatori di extension dobbiamo essere consapevoli che eh, dietro un allungamento di capelli c'è cioè un bel lavoro, un bel lavoro di analisi vale, che tocca però... tanti, tanti aspetti, ma andremo per gradi eh, in questo corso High extension e spero di aver eh, colto qualche cosa e farvi vedere eh, l'estensione dei capelli da un altro punto di vista, però ci serve per essere consapevoli e eh, avere successo in quello che facciamo.